Ciao, sono Davide Campomaggiore, il titolare di Oro Ethic. Su questo canale puoi trovare video interessantissimi che ti aiuteranno a vendere l'oro al miglior prezzo possibile. Inoltre ti svelerò trucchi, segreti, vizi e malefatte di questo settore di alcuni compro oro che con la disonestà purtroppo negli anni hanno fatto la loro fortuna, ma adesso la loro sfortuna. E troverai infatti diversi video con cui ti do dei trucchi, delle strategie per avere la meglio su questi comproro e comunque ottenere sempre il massimo dalla valutazione del tuo oro. Fai un giro sul canale, guarda tutti i video e fammi sapere cosa ne pensi, commenta i video, iscriviti al canale e vai sul blog www.vendenorosato.com troverai una marea di articoli molto interessanti da cui poi ne ho ricavato anche un libro La verità sull'oro, confessioni inedite del titolare di una catena di oro. Anche qui su questo libro troverai ovviamente molte più informazioni riservate che di solito sanno solo gli operatori del settore e che invece io ho voluto divulgare con tutti per fare luce su questo settore per troppi anni è rimasto chiuso con un lucchetto. A presto!